sia di Lengo, eh, sono una cartomante serologa su so, channel e chiaro che mm -hmm. le Leggo i tarocchi, i tarocchi bolognesi, il tarocchino bolognese, gli arcani, quelli angelici, e, mm, i biscotti, insomma tutto quello che c'è per quanto riguarda la, le previsioni. Mm -hmm. e, a previsione. Ho diversi mazzi, quindi utilizzo a seconda della mia sensazione di quello che comunque mi viene domandato, utilizzo diversi tipi di mazzi a, a, a seconda della domanda. Eh, ho la capacità di chiaroveggenza, quindi molto spesso quando mi chiedono le cose riesco anche a vedere le immagini, i volti delle persone che mi parlano dalla, dal là del telefono e eh, questa è una cosa bella perché mi sento veramente molto vicina oppure quando mi chiedete di una persona in particolare io la vedo ed è una cosa che insomma mi porto da tanti anni dietro la mia attività l'ho iniziata da giovanissima l'ho iniziata tramite la scuola della mia mamma e la sto portando fino ad adesso fino a ad oggi contatto quando ero bambina la prima esperienza extra è stata quella di vedere la Befana scusate ma no è un modo in realtà io una notte avevo paura avevo paura e sono andata nel lettone della, dei miei genitori mi sono affacciata e c'era un grande uovo luminoso in questo uovo luminoso c'era una donna anziana che mi sorrideva e mi parlava ed è stato da lì che io ho iniziato a vedere le persone, quelle vive vedo le loro aure e mh, quelle morte vedo le loro energie eventualmente insomma, modificate da varie, insomma, ne, da varie luci, ecco, mettiamola così. E, mh, ho continuato questa um, cosa, um, um, in primi tempi quando ero giovane, eh, è una cosa che ci cioè, ha d'intuito di comunque il vedere il... Um, avere visioni su quello che era, quello che è e quello che sarà l'ho sempre avuto fin da giovane. Infatti fra i miei amici ero considerata la strighetta del, del gruppo. Fino a quando, finalizzando anche il, lo studio, la carta, eccetera, eccetera, io poi ho espanso questa particolarità, questa qualità. Eh, qualità che ce l'ho ancora, va bene. <ride> Non è difficile sentire troppo, purtroppo è, è difficile a volte esternarlo a persone che magari non possono capire l'importanza di questa capacità, l'importanza di questa capacità che comunque posso esternare con i miei clienti, con le, con le persone che comunque mi cercano, le persone che mi conoscono bene e sanno che insomma, ci sono. quindi aneddoti ce ne sarebbero veramente tanti, eh, Consulti ne ho anche fatti tanti. Quello che mi piace però è il, il rapporto che si crea di fiducia fra me e le persone che mi chiamano. Amo molto questo tipo di contatto con, eh, con le persone che si fidano di me.